Buongiorno a tutti, Esther della struttura di attività nuoto settore nuoto sincronizzato in diretta da Forlì si procede con il sedicesimo campionato estivo di nuoto sincronizzato siamo al termine della, della sessione delle gare mini combo medium tra poco eh, si esibiranno le ragazze della categoria maxi in acqua, a breve, vedremo le atlete della società Sogese. In questo momento i giudici stanno votando, stiamo procedendo alle votazioni con la nuova tecnologia dei tablet che sta funzionando alla grande. la Wisp del Comitato Forlì Cesena, grazie per essere noi. Eh, grazie a voi, finalmente siamo ripartiti, da qualche settimana la Wisp ha ripreso la sua attività, è emozionante vedervi così tanti qui, eh, scusatemi ma per la WISP ripartire, ritrovare i propri ragazzi, le proprie ragazze, le loro famiglie, tutti assieme a partecipare a quello che per noi è la vita, l'attività sportiva, l'attività motoria, è motivo di grande soddisfazione e di speranza. Vi porto il saluto del Presidente regionale della WISP Enrico Balestra, che non è potuto venire perché oggi c'è la direzione nazionale della WISP, Perdona, permettetemi a tutte voi ragazze di chiedervi un applauso per le vostre famiglie e per i vostri allenatori coach che in quest'anno e mezzo hanno fatto sì che voi abbiate potuto anche da casa perché abbiamo visto i video dei vostri allenamenti della DAD sportiva che avete fatto a secco a casa e quindi il merito va tutto quanto a loro e la WISP è grata a tutti i tecnici che pazientemente ci sopportano perché noi dirigenti ogni tanto facciamo anche qualche scelta, non sempre condivisa, però grazie ai tecnici riusciamo a svolgere l'attività e soprattutto ai giudici che sono stati dieci ore al caldo quindi nel il di loro le iniziative sportive non possiamo fare. Grazie ancora. Grazie Davide, allora procediamo con la, la premiazione del solo della categoria Juniore. Il solo della società Fondazione Bente Godi della Regione Veneto.